Ciao, spesso mi chiedete, una volta che ho finito di fare la mia canzone, come posso promuoverla? Come posso arrivare al pubblico? E ciao ragazzi, voglio premettere subito una cosa, io non sono un esperto nel settore... Vi dirò la mia esperienza personale vista con gli artisti che gestisco, quindi prendete con le pinze quello che dico perché è un parere soggettivo di una persona che ne sa tanto quanto voi. Per questo video ho preso anche degli appunti, mi sono fatto giù un'idea per seguire meglio un filologico perché è un discorso molto difficile e non voglio perdere il filo dell'argomento. La prima cosa che pensa una persona è quella di bussare un'etichetta, così almeno l'etichetta prende il suo prodotto, lo rende professionale e poi lo butta sul mercato. Purtroppo le etichette non lavorano più così. Il discorso etichetta è un discorso molto, molto, molto articolato. Lo voglio dividere in due parti. L'etichetta quella grande, tipo Sony, Universal, e poi le etichette secondarie, ok? Le affiliate... Le etichette indipendenti e quant'altro Parlando della prima tipologia Sony, Universal e via dicendo È difficile entrare a far parte di esse Perché per quanto tu possa essere bravo Ahimè L'etichetta insieme alla musica forma il mercato Quindi lei investe su di te Ma tu devi dare altrettanto a loro Quindi se vedono che non hai follower Se vedono che non hai una fanbase Base già pronta Cosa che tu cerchi in loro Loro non, non, non ti considerano al giorno d'oggi, ok? Te lo dicono, sei bravissimo, però purtroppo non hai i numeri adatti per lavorare con noi. Quindi, sostanzialmente, vuoi arrivare all'etichetta major, ce la improntiamo proprio come punto di arrivo, vediamo tutti i passi da fare. Per quanto riguarda l'etichetta indipendente, la, la secondaria, gli sbocchi, diciamo, le, le affiliate, lì c'è un discorso da fare al 50 e 50, quindi ci dividiamo in altri due sottogruppi. C'è l'etichetta che dice ok, io ti affido il mio migliore studio, il mio miglior videomaker, facciamo su un progetto presentabile al mercato e poi la distribuzione ci penso io. Ora, quando dire di sì e quando dire di no? Devi dire di sì quando l'etichetta veramente crede in te nel tuo progetto e vuole aiutarti, devi dire di no quando per loro diventi un business. Come ti accorgi di questa cosa? Ti accorgi di questa cosa quando l'etichetta ti dice io investo su di te e cerchiamo di fare un prodotto. Se vali, si va avanti. Se non vali, arrivederci e grazie. Oppure, io voglio investire su di te, però ti devi pagare almeno lo studio e il videomaker che ti dico io e poi la pubblicazione ci pensiamo noi. Questo è valido fin quando il prezzo si aggira più o meno intorno all'idea che ti eri prefissato tu di spendere di budget per quel singolo. Quindi voglio spendere 1.500 euro per base, prodotta, videoclip, registrazione, pubblicazione, loro ti dicono guarda noi con 1500 euro facciamo tutto Lì c'è un discorso di eh, aiuto reciproco Anche se ti devi pagare sostanzialmente le spese Perché per il primo pezzo sia un po' un'incognita Diventa non accessibile quando coloro che gestiscono l'etichetta Ti dicono con noi hai un pacchetto Ti portiamo fino a 100.000 visualizzazioni Lì diventa un, un discorso cash to cash Nel senso non gli interessa tanto di te Loro ti danno le 100.000, te sei contento però a loro importa più che altro del guadagno, ok? Perché inizia a essere fuori budget una cifra del genere. Quindi stare attenti a quanto ti chiedono e quanto effettivamente vale il loro lavoro. È difficile, ma è l'unico modo che avete per capire se state collaborando anche a livello economico oppure se state pagando una persona che di voi gli interessa solamente il portafoglio. La domanda a questo punto viene spontanea, ok? Sì, la fai facile, basta che tu abbia una fan base, ma... Come si fa una fanbase nel 2021, nel 2020? Allora, primo passo sono gli amici, il passaparola. Parte tutto da lì. Tu sei solo, puoi condividere la tua canzone a 100 persone, farai 100 ascolti. Se tu invogli 10 amici a crederci tanto quanto te, diventano 100 persone a testa. Inizia ad essere già differente. Devi prendere il tuo team di ragazzi, il tuo gruppo di amici, metterli nei video, anticipargli le canzoni che, che farai uscire. Okay? Devi cercare di essere un team di persone che ti supportano tanto quanto te supporti la tua musica, se non di più. Vi spiego, io con il Brucalifo Studio gestisco 10 ragazzi che lavorano per sé e ti fanno eh, 1000, 2000 ascolti, li ho messi tutti insieme per un progetto, ho detto proviamoci, ho creato una, ba una barca, okay? ho fatto l'arca di Noè, anzi l'arca di Giuseppe, ho messo tutti questi ragazzi insieme, abbiamo fatto un disco prodotto da me, prodotto nel senso mixato, e 5000 persone se lo sono scaricato e messo sul proprio telefono, perché è stata l'unione di tutti questi ragazzi e voi mi direte 5.000 non bastano, ma sono sempre meglio di 100 ed è comunque un punto di partenza. Devi lavorare step by step, arrivati a questo punto devi dare una motivazione. Non devi dire a una persona è uscito il mio nuovo singolo, lo ascolti per favore? Gli devi dire è uscito il mio nuovo singolo, ascoltalo perché? Devi dare un motivo una persona per ascoltare una persona ascolta per interesse non per bisogno e se magari ti fa il favore l'ascolta comunque non fa parte di sé mi spiego meglio voi mi direte eh vabbè io faccio pubblicità spendo 20 euro su, su instagram arriva mille persone mille persone sei culo te lo guardano e poi quando fai il pezzo nuovo quelle mille persone secondo te sono lì a aspettare il pezzo nuovo no al giorno d'oggi la pubblicazione tramite ads Tramite pubblicità, equivale a Hai un prodotto, hai una birra Ok? Riesco a metterla In un negozio, la vedono più persone Rispetto a la tua cantina E il vicino che ti bussa per la tua birra Però diventa uno di quei prodotti Che la gente scarta per cercare La Ceres, l'Icnusa E via dicendo Ok? Ora, la pubblicità, sì è vero, ti mette nel negozio, ma c'è modo e modo di fare pubblicità, mi spiego. Un conto è mettere la tua birra nello scaffale, magari scontata, costa meno delle altre, però la gente passa davanti, non la conosce e non si fida. La tua musica non l'ascolto perché... Voglio ascoltare musica di persone famose che tutti ascoltano e che anch'io conosco di già, ok? Perché devo spendere soldi, in questo caso tempo, per prendere un prodotto che non conosco e che probabilmente non mi piace? Vado sul sicuro. Arrivi tu con il tuo dare una motivazione. Dare una motivazione equivale a prova la nuova birra fatta con i migliori luppoli locali. Eh, trattamento, che ne so, trattamento artigianale, bevi la birra come la bevevano i tuoi nonni. Cazzo, figo, la voglio provare, la voglio assaggiare. La prendi, per una volta dici lo faccio questo sacrificio, capace ti piace e diventa il tuo prodotto. Questo è trovare una motivazione nel 2020 per dire a una persona ascoltami perché io sto facendo questo. Quindi, come si arriva a questo discorso? Prendi la tua musica, capisci qual è il tuo punto di forza rispetto agli altri, rispetto al mercato, e fai leva su quello. Poi, in base a che tipo di piattaforma usi per la pubblicazione, lì cambia il gioco. È logico, se vai su YouTube e fai l'annuncio, devi fare massimo due righe. Su Facebook, arrivati ad ora, io ti sconsiglio di fare quel poema che nessuno legge. Perché io vado su Facebook dopo una giornata di lavoro, per passare dieci minuti, e voglio vedere le mie cose, non voglio leggere un tema di un qualcosa che non mi appartiene Però se tipo tu mettessi Anche nei gruppi Una foto particolare Che ne so hai fatto il video in una certa maniera Dillo Metti una roba particolare E attiri la mia attenzione Senza link, senza nulla Un discorso è dire magari È uscito il mio nuovo freestyle Ascoltalo ora E un discorso è dire Ho registrato un freestyle dentro un'automobile Senti cos'è successo sei un attimo più invogliato, arrivati a quel punto, se invogliato, magari nel primo commento lasci anche il link. Così stai aiutando, per assurdo, tu all'ascoltatore a ridurre la sua curiosità. Gli stai dicendo guarda ti lascio anche il link così non devi ammattire per trovarlo. Sei tu che stai facendo un favore a lui, e non è lui che fa il favore a te ascoltandolo. Per assurdo, senti come cambia l'idea. Se tu credi in un progetto, devi trovare quella cosa per farci credere anche gli altri. Poi un'ultima cosa che spesso mi viene chiesta è ma tu consigli di mettere prima il singolo su Spotify e poi il videoclip o prima il videoclip e poi il singolo su Spotify? Qui ci viene incontro la conoscenza dei big, ovvero mettete le cose insieme, deve uscire il singolo, non mettetelo su Spotify, poi dopo ci caricate il video, perché chi conosce già la canzone non gli viene niente di andare anche a cercare il video e tutto il resto. Crea quella curiosità, metti il video, sotto metti il link Spotify. A chi piace veramente tanto, ti segue anche di là. Ti tiri dietro il tuo pubblico. Ne avrai di meno, ma avrai quello giusto, quello onesto, ok? Molti, molti di voi adesso mi diranno: sì, ma l'esempio più lampante, sfere e basta, ha fatto uscire bottiglie privé e poi ci ha fatto il video. Tanto so già che stavi pensando a quello, in realtà doveva uscire tutto insieme. L'ha messo prima perché lo stavano già spoilerando. Ok? Purtroppo su Telegram ci sono dei gruppi che mandano canzoni in anticipo. E lui, per non perdere i suoi ascolti, dato che era un lancio particolare, ha cercato di anticipare quello che è purtroppo il business che gira dietro a, al mondo musicale in questi tempi ok per oggi era tutto ragazzi io vi ringrazio se siete rimasti fino a questo punto del video e vi prego di iscrivervi se non siete ancora iscritti perché voglio arrivare a 6.000 cioè il contatore qua dietro entro la fine dell'anno quindi entro fine 2020 secondo voi ce la faccio scrivimelo con un commento se conosci un amico che è in difficoltà non sa come promuovere senti che più o meno si fa le domande alle quali ho risposto in questo video linkaglielo e te ne sarà riconoscente dal brucaliff è tutto un bacione